Le batterie degli anni 70 si sono formate prevalentemente dall'esterno con conoscenze dirette, quindi stesso ambiente, stesso entourage, stessi paesi, stessi quartieri, ma poi si sono rafforzati in carcere, la vera scuola della delinquenza è all'interno del carcere, non è fuori dal carcere fuori dal carcere tu hai. non hai tanto tempo, lì dentro hai tempo di parlare solo per quello, solo di quello, chi lo vuol fare, chi invece si vuol tenere fuori da quello riesce anche a tenersi fuori, però viene escluso dagli altri. La dinamica di quella rapina è. mi ha fatto capire tante cose, perché ho trovato dall'altra parte il direttore una persona veramente eh, determinata. Uno come si suol dire con le palle. E lì c'è una cosa abbastanza comica, no? Comica, ma era drammatica, ma molto comica col seno del poi, perché quello del Gis gli dice Arrendetevi che abbiamo carta bianca. Turrini risponde: eh, Fermatevi perché abbiamo 6 kg di esplosivo e il GIS con estrema calma gli ha detto noi ne abbiamo due tonnellate <ride> a quel punto lì Turini ha perso un pochettino la, la cosa e gli dice beccati questo e ha buttato in mezzo alle scale la prima bombetta cioè fatta con la macchinetta del caffè che non ha portato danno a nessuno perché non poteva portare danno a nessuno ma era un po' a scopo intimidatorio dall'altra parte si dopo un silenzio eterno, che sembrava un'eternità, eh, ha detto, beh, sei ancora lì, beccati questo, va, è saltato il portellone, da lì non si è più capito niente perché sono arrivate da, da, da tutte le parti.